US Open 2017, Case Doma Svitolina, Favola Canepi. Madison Case colora la notte dell'Arthur Ashe. Un percorso iniziato in forte ritardo, per recuperare dai problemi della scorsa stagione. Responso contrastante, un incedere tortuoso. A Stanford, il prepotente ritorno. Un'ascesa poderosa su una superficie amica. Titolo in finale con la Van de Vege. A Cincinnati, KO con la Muguruza, A un passo dal successo. A Flushing Madovs, le certezze ritrovate, vittoria n.4, la più importante. Un passaggio a vuoto nel secondo parziale, 0-6 con la seconda, preda della solidità ucraina. Nel terzo, il sigillo di personalità, Elina Svitolina, la quarta testa di serie, la campionessa di Toronto, Kina il capo. Kaya Kanepi approda a sorpresa ai quarti e raggiunge proprio la kiss. Lestone, 32 anni, completa un cammino meraviglioso domando Daria Kasatkina. Doppio 64, a confermare le difficoltà della Coriacia russa in contesto veloce. La Canepi, nessun torneo di preparazione sul cemento, di scena alcune settimane fa a Parnum su terra, raccoglie così la sua opportunità. Dalle qualificazioni al Mindrag, primo turno con la Schiavone, poi Vic Mai e Re Osaka, in tre. Fino all'esame casatchina, brillantemente superato. Nella sessione di diurna, invece, le affermazioni di Pliskova e Van de Veghe. Debordante la cieca, favorita da una brady in costante difetto dopo un coraggioso avvio. Sparute chance di aggancio, due giochi a livello Pliskova, poi una serie di errori, il rapido ritorno nell'anonimato. Palla lenta, prevedibile. Perfetta per la N.1 del ranking, devastante con i piedi dentro al campo. 61-60, concerto di forza. Coco batte invece luce Safarova al termine di un confronto serrato. 64-76-2 il punteggio. Pliskova, Brady 61-60 Bandevege, Safarova 64-76-2. Is, Svitolina 76 216 64 Canepi, Casatkina 64 64.